Ciao a tutti, sono Coach e in questo breve video volevo mostrarvi i parametri e i settaggi che ho utilizzato per configurare Syndicate Wars, gioco della Bullfrog che qualche tempo fa è stato distribuito gratuitamente dalla piattaforma GOG.com. Questo è GOGalaxy nella quale ho, eh, ho già installato il gioco prima cosa che dobbiamo fare è passare tramite launch settings per impostare la lingua abbiamo questa utility dos diciamo language settings e qui ci sono le sei lingue che ci sono a disposizione compresi di testi e dialoghi e video i pochi che ci sono tradotti e doppiati nel mio caso selezioneremo italiano ok dopo questo facciamo possiamo fare un salto su graphic mode setup e qui ci saranno passando tramite gli advanced settings basic settings potremo decidere quale sistema grafico a utilizzare. Nel dubbio OpenGL va più che bene. Sistemi avanzati ci saranno. Potremmo decidere se visualizzarlo in finestra o meno. Il motore di scaling. Questo è meglio se vi guardate uh, su internet quale il motore di scaling fa per voi. Ognuno ha una resa grafica diversa. Per esempio, io posso selezionare Adva advanced mame 3x. Ogni motor scaling ha una resa diversa, quindi vi consiglierei di provarli e poi vedere quale vi ispira di più. Mi si imposta la sensibilità del mouse e la risoluzione della finestra. Ho scelto di utilizzarlo lato finestra perché così posso registrarlo e streamarlo. Altrimenti, se voi non avete questa esigenza, potete fare tranquillamente a full screen. Diminuisco leggermente la risoluzione in modo tale che la finestra sia compresa nel mio schermo, altrimenti, con 1920x1080 rischia di sbordare leggermente. Diamo questa, eh? Save Settings E adesso cliccando Stargame per muovere la nostra versione sistemata. Piccolo consiglio, control F11 per diminuire un po' il frame. Rate. Oggi l'imminente fusione della Yamaha Cruci e Gettata ha fatto salire le azioni della Hexagon INV e caduta di altri 9 punti oggi, annunciando la continuazione di sconvolgimenti nei ruoli di metallo multi cellulare della bassa orbita. Buongiorno Steven, auguri per la promozione. Benvenuto a Utopia. Sono Detroit Island, e siamo in Utopia a livello 9 che la tua giornata sia redditizia signore mi ha sempre fatto impazzire questo doppiaggio i testi sono oh. Esecuzione codice non identificato lunghezze bande utopia bloccate sto attivando l'accesso alla cache tutto bene signore? non temete questa è la via della, della nuova, nuova epoca. epoca come vedete la scritta ha molti Ehi, artefatti assegniamoci ma è... È difficile fare upscaling di no, video a così bassa risoluzione. Circolare, circolare. Severo punk 2077 scansate proprio. Massiccio MV in settore G2. Fanatici sugli scatola. Versagli in vista. Si richiedono nuovi ordini. Individuare e, e distruggere. distruggere. Nell'apice del no, clima... Per mi viene fuori una voce tipo Barney Gamble. Ma questo è il bello della traduzione in italiano di Syndicate Wars. E questo è tutto ragazzi, adesso avremo il menu, avremo accesso, esci o riprendi partita salvata, nulla di uh, trascendentale. Quindi se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete mi piace, mettete la campanella così potrete ricevere nuovi aggiornamenti da, dal mio canale. Io sono Coach, sono ben lieto. Se questo lì video vi, vi è piaciuto. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!